Oggi vi parlerò di un argomento molto richiesto da tutte voi. Indovinate un po'? La matita occhi e oggi vi farò vedere inoltre come si applica. Ciao a tutti, io sono Bianca e sono una Makeup Artist professionista. Come vi avevo anticipato vi farò vedere come si usa la matita occhi, vi mostrerò varie tipologie di matita occhi e come applicarle e come grazie a solo un prodotto possiamo realizzare un look completo. Prima però vi invito a seguirci sulla community di Moabiz e sui vari social e mi raccomando se amate il mondo del makeup, ricordatevi che questo è il posto giusto per voi Torniamo a noi la matita occhi è un cosmetico che sono certa ognuno di voi a casa. Come vedete io qui ho varie tipologie, devo ammettere che eh, utilizzo tantissimo non solo nel mio lavoro ma anche su me stessa questa tipologia di cosmetico perché è un cosmetico che secondo me ha la portata di tutti ed è anche molto facile da utilizzare. Come vedete io ho solo la base sul viso, non ho applicato nulla sugli occhi nemmeno il mascara e infatti questo ha senso perché perché vi farò vedere man mano come poter utilizzare in differenti modi e varie tipologie di matite sugli occhi quindi vediamolo insieme e guardate il video come vi dicevo io ho varie tipologie di matite e occhi perché appunto esistono varie tipologie di matite e occhi ma ci tengo a precisare che ovviamente ognuno di noi ha una tipologia d'occhio, una tipologia di, di pelle quindi non a tutte eh, le persone sono adatte le stesse matite ovviamente con la pratica, con eh, diciamo l'esperienza nell'applicare eh, la matita capirete sempre più qual è la tipologia adatta per voi Esistono matite cremose, facilmente sfumabili, che oggi vi mostrerò, ma ve le mostrerò un po' tutte uh, che sono quelle che io amo di più perché mi permettono di, um, di creare davvero dei look altamente sfumabili, altamente uh, intensi no? perché io posso utilizzare questa tipologia di matite anche come base ombretto e molto spesso anche per degli smokey eyes che forse vi farò vedere più tardi. Esistono poi matite che io consiglio proprio all'interno, ma che sono proprio create per l'interno occhio e non solo, anche per l'esterno, perché sono quelle matite come questa di Nabla, che io amo particolarmente e compro e ricompro, quindi ve la straconsiglio, la Velvet Line, la Bomba in Black, nera, quindi, di Nabla, che, come vi dicevo, è particolarmente indicata sia per l'interno che per l'esterno occhi, perché è una matita che una volta applicata si autofissa, ho anche tantissime altre tipologie ad esempio le matite con lamina interna quindi estraibili che hanno i temperini appositi um, nel retro della matita, ora purtroppo io non ne ho a disposizione però perché non le preferisco tanto, però um, sono comunque delle matite Uh, ottime per chi magari non è molto pratico avendo la mina più sottile vi danno la possibilità di essere un pochino più precise e, um, e poi ci sono tantissime matite, la cosa bella è che sono di vari colori e quindi potete scegliere voi uh, il colore che più vi piace, oggi però io vi farò vedere uh, due colorazioni, così possiamo un pochino capire diciamo meglio otticamente quello che andremo a fare, useremo la matita nera e una marrone passiamo alla pratica quindi direi di togliere subito da mezzo questi capelli che danno solo fastidio così vedete meglio la mia faccia e iniziamo con la matita marrone questa è una matita di Wicon tra l'altro ce l'ho davvero da tanto tempo della linea base sicuramente la ritrovate è molto molto economica ma morbida e valida e la prima cosa che vado a fare è tracciare Qui, delle lineette così in maniera random come vedete io mh, lo si vede anche un po dalle pieghette <ride> sulla mia palpebra non ho fissato uh, la base sugli occhi ho semplicemente messo un pochino di correttore comunque con la mia matita ben temperata mi raccomando vado a tracciare una linea così random verso la parte finale dell'occhio una sorta di triangolino e questo mi aiuterà a creare anche una piccola bordatura la bordatura servirà a delineare il mio occhio mi aiuto con le dita per tenere, non per tirare la zona ma per tenere ferma la pelle e vado così a tracciare in maniera nemmeno precisa una linea bene come vedete ho um, fatto una linea davvero non precisa quindi um, come dico io random così uh, a mano libera e infatti noterete che ci sono anche degli spazi di pelle che si intravedono quindi io cosa faccio per questa tipologia di trucco matita super veloce vado a utilizzare un pennellino a penna con le setole un pochino fitte e quello che vado a fare mi aiuto sempre nel mio caso a tenere la, la palpebra ferma vado a sfumare e a tra virgolette sporcare um, l'infraciliare questa cosa potete farla, ho visto che uh, molti già la fanno qui sul web ma io pure la faccio soprattutto quando a volte mi trovo in albergo e non ho con me tutti i pennelli prendo un coton fioc e lo utilizzo proprio come se fosse la punta del pennello potete decidere in questo caso di rimanere qui fermi o come nel mio caso visto che io ho un occhio piatto salire un pochino per uh, realzare un po' lo sguardo e allungarlo un po' verso l'esterno l'effetto che otterrete è questo un ulteriore effetto che potete ottenere è quello di spostare il prodotto verso l'interno e iniziare a ricreare, come vi dicevo prima, uno smokey eyes quindi un trucco molto molto sfumato ovviamente vi ricordo questa è una matita morbida e eh, la combo perfetta sarebbe poi quella con l'ombretto quindi magari dello stesso colore per andarla a fissare come vedete già così il mio occhio ha tutto un altro aspetto molto più sollevato, più intenso e questo è quello che di solito io faccio con la matita morbida. Ovviamente potresti andare a riempire anche tutta la palpebra, poggiarci sopra un pigmento e rendere il tutto molto più intenso. Quello che vado a fare, un'altra cosa che potete andare a fare con la matita, è andare a delineare la parte inferiore dell'occhio. In questo modo. Quindi andare tra le ciglia a sporcare la prima soprattutto questo è consigliato per gli occhi piccoli perché le ingrandirà istantaneamente e in questo modo avremo un vero e proprio smoky questo sui toni del marrone ma potete farlo anche con la matita nera io con le dita vado a picchiettare utilizzandole proprio come un ulteriore pennello e questo è un po' l'effetto con la matita morbida. Come vi dicevo per terminare il discorso con le mie matite morbide e sfumabili, queste sono un po' le cose base che potete fare. Ovviamente c'è davvero tanto da fare con questa tipologia di matite, ma questa è la cosa più rapida da fare, soprattutto se si è affretta e se magari si ha le prime armi e non si sa come utilizzare una matita ora però vi voglio parlare invece della matita che, um, che amo particolarmente che è questa qui che andremo a applicare all'interno um, questa come vi dicevo uh, è una tipologia di matita che si autofissa quindi è particolarmente indicata nella parte interna dell'occhio che è una parte umida quindi che tende anche un po' a inumidirsi più spesso a non essere proprio perfetta per una matita morbida che si scioglierebbe in due secondi quindi vi faccio vedere la sua resa e come può cambiare una matita all'interno dell'occhio il look che invece avevo ricreato con una sola matita quindi facciamo che eh, se l'aveste utilizzata nera ovviamente sarebbe stato veramente un solo prodotto per un trucco io voglio farvi vedere più tipologie di colori di matite e di eh, texture e quindi cerchiamo di mixare un po' quindi io in questo caso vado all'interno dell'occhio e vado a intensificare la mia rima, vado fino all'interno del condotto e il risultato che ottengo è questo se voglio verso la fine dell'occhio vado anche un pochino a tirare la lineetta e con il pennello di prima vado a unire la matita um, marrone con la nera per avere un effetto più sfumato E tiro un po' anche qui la codina congiungendola magari verso il marrone così da amalgamare il tutto Se volete un occhio ancora più intenso, quindi concludere il vostro Smoky Eyes, potreste anche eh, mettere la matita all'interno dell'alrima superiore, cosa che io non amo particolarmente fare, soprattutto se vado di fretta, ma devo dire che dà un effetto ancora più intenso, più bello all'occhio, soprattutto se volete un occhio molto affusolato, molto eh, effetto un po' gatta, cat eye. Quindi questo è uno Smoky facilmente ricreabile semplicemente con una matita passare all'altro occhio vi faccio vedere com'è il look matita completo con il mascara in questo caso utilizzo il blush brag di Anastasia Beverly Hills che è uno dei miei mascara preferiti del momento super volumizzante a mio parere e uh, incurvante, allungante insomma ce li ha tutte lui lo scovolino è abbastanza grande ma io riesco tranquillamente a utilizzarlo anche all'interno delle ciglia, un pochino più piccoline. Poi, se avete paura di sporcarvi, non vi preoccupate, esiste sempre il nostro amico Coton Fioc che risolverà tutto siccome sono molto intensa uh, a livello di make up uh, per quanto riguarda la parte inferiore non vado a mettere il mascara ma vado semplicemente ad abbondare nella parte superiore delle ciglia qui e questo è l'effetto quindi passiamo all'altro occhio ok su quest'altro occhio vi farò vedere un altro paio di esempi quindi dopo lo smoky e uh, la matita all'interno dell'occhio Uh, vi faccio vedere come poter ricreare un semi eyeliner con una matita nera questa è la Velvet Line, la Bombay Black di Nabla, quindi quella che vi dicevo che si autofissa quindi quello che andrò a fare è uh, tracciare una linea rapidamente, non essendo per forza precisa, e andarla a Delineare con questo pennellino, quindi mi servirà la matita e un pennello da precisione. In questo caso, più che in quello di prima, la matita deve essere temperata bene. Mi raccomando, perché eh, voglio evitare di fare e vi consiglio di evitare di fare linee troppo nette. Perché questo dovrà essere un look un pochino più naturale, quindi come se non avessimo quasi la matita, anche se è nera in questo caso, quindi rimaniamo belli attaccati alla matita rima delle ciglia così andiamo proprio a sporcare anche se viene tipo tratteggiato come in questo caso io mi aiuto sempre a tenere un pochino la palpebra andiamo a sporcare proprio così non fa niente se andiamo un po fuori in questo modo e non andate a concludere, non fate nessuna codina in questo caso, rimanete così fermi alla fine del vostro occhio pennello con la punta, io mi ci trovo così, con la punta rivolta verso il condotto andate poi a tirare il prodotto e fare come abbiamo fatto prima cioè di andare a mh, sporcare tutte le parti all'interno delle ciglia in modo da creare un effetto... Um, bello oltre che più naturale in questo modo quindi andiamo un pochino a definire quello che abbiamo fatto precedentemente potete appunto decidere se fermarvi qui e andare col mascara oppure come preferisco sempre fare io tirare un pochino di più il prodotto è salire leggermente per dare un pochino più di tono a questa bordatura in una maniera molto molto leggera così come vedete è semplicemente un'ombra che si è andata a creare però che già comunque mi ha dato un pochino mh, mi ha razzato un pochino lo sguardo se non siete soddisfatti ehm, questa è la semplice bordatura possiamo andare a fare un'altra cosa come ho fatto un po' prima di qua andiamo un pochino a incalzare di più la parte finale e magari rendendovi conto diciamo, della direzione che dovrà prendere tenendo la matita in questo modo e guardando verso il sopracciglio tirate un po' su la vostra linea colorate sempre questa codina qui interna ovviamente uh, su quest in questo video state vedendo uh, l'applicazione sulla mia tipologia d'occhio ogni occhio è un pochino a sé quindi uh, dovete un po' tenere conto di questa cosa però almeno grazie a alcuni consigli che vi sto dando magari saprete meglio come utilizzare una matita e quante mille possibilità ci sono per utilizzare una matita e come vedete questo è l'effetto ok adesso applicherò il mascara così vi darò l'idea del trucco finale solo con questa tipologia di, uh, di matita di applicazione e poi ci vediamo per il prossimo step questo è l'effetto con il mascara quindi un trucco veramente metto la mano qui magari vedete meglio molto molto rapido che in un attimo ti ha uh, rinfrescato lo sguardo e rialzato lo sguardo però non siamo soddisfatte e quindi è arrivata sera e noi vogliamo intensificare il nostro make-up quindi quello che andiamo a fare sempre con questa matita è in questo caso eh, insistere verso la parte finale ricordiamoci che vi ho detto che questa tipologia di matita si autofissa ma non è detto che non sia sfumabile quindi noi andremo subito ad applicarla in questo modo io voglio creare una sorta di eyeliner sfumato un po' più intenso Vedete, per nulla preciso proprio Non ci importa E sempre con il nostro amato pennellino a cui penserà tutto lui andiamo a crearci questa codina di eyeliner molto più strong in questo modo qui la lavoriamo a nostro piacimento se non siamo soddisfatti andiamo ancora un pochino con il nero e andiamo a definire il tutto Okay, sono abbastanza soddisfatta um, se um, non lo siete e volete andare anche un pochino allo stesso tempo a sfumare o a pulire potete andarci con il nostro amico Coton fioc io sto andando un po' a um, sfumare e a rendere paradossalmente meno precisi i bordi per un effetto appunto più sfumato e questo è quello che ho ottenuto non con un eyeliner ma con una matita Un'ultima cosa che voglio farvi vedere proprio per cercare di darvi un po' più di soluzioni uh, per utilizzare la matita occhi è come rendere quest'occhio uh, più grande. Come vedete nell'occhio precedente oh, all'interno della rima inferiore oh, ho utilizzato appunto la matita um, Proprio per rendere lo sguardo un pochino più intenso, uh, questa tipologia di make-up ovviamente con la matita inserita all'interno della rima, non la consiglio per un occhio particolarmente piccolo, ma sì per gli occhi grandi. Quindi lo smoke in generale è indicato per tutte le tipologie di occhio, però in questo modo con una matita all'interno così intensa più per occhi grandi da quest'altro occhio farò finta di avere un occhio piccolo quindi oltre che allungarlo cosa voglio fare? voglio leggermente eh, ingrandirlo fargli tenere comunque uno sguardo, un aspetto un po' più aperto no? non voglio andarlo a rendere intenso come da quest'altra parte quindi sempre con la mia matita cosa farò? vado verso la rima inferiore come ho fatto prima senza però intaccare eh, la linea proprio interna che è questa qui non andrò lì, cercherò di starci alla larga, andrò semplicemente a delineare le ciglia così proprio random, sì. non vi preoccupate, sembra un pasticcio ma non lo è, quindi se avete il pennello fatelo col pennello altrimenti andiamo con il nostro codon fioc, andiamo diciamo a creare un'ombra in questa zona se avete l'occhio molto piccolo non andate verso l'interno rimanete verso l'esterno io non ho un occhio molto piccolo quindi mi dilungo un pochino e fate questa cosa qui la rima interna dovrà rimanere pulita in modo che lo sguardo sembrerà un po più più fresco, un po' più aperto uh, come vi dicevo esistono anche matite colorate in questo caso esistono anche matite color burro, color bianco insomma uh, che danno molte le utilizzano proprio per dare all'occhio un aspetto più grande io non amo utilizzarle, preferisco che l'occhio sia naturale così e ora vi faccio vedere con il mascara come lo sguardo sarà un pochino più aperto e questo è l'effetto finale anche col mascara. Io in questo caso l'ho messo leggermente anche sotto perché amo proprio mettere il mascara sia sotto che sopra. Noto che mi apre tantissimo lo sguardo. E come vedete, uh, ho ricreato due tipologie di trucco completamente diverse. Ehm, quindi ho veramente tantissime opzioni grazie semplicemente all'utilizzo della matita. Mua. E questi sono i differenti make-up look che sono riuscita ad ottenere utilizzando semplicemente delle matite occhi. Uh, quindi cosa dirvi la matita occhi è uno di quei jolly che vi potete giocare uh, in ogni caso in ogni situazione perché veramente può regalarvi da un look più mh, da giorno più, molto più semplice che poi può diventare comunque un eyeliner più strong eccetera a un bellissimo smoky eyes super intenso perfetto per una serata di gala o di una semplice festa tra amici quindi, ehm, che dire, è un prodotto che io amo tantissimo e utilizzo non solo sulle clienti ma anche su me stessa. Ovviamente, ricordatevi i consigli che vi ho dato: se utilizzate matite cremose, è vero, possono esistere da sole, ma se fissate con un ombretto, comunque una polvere, una cipra, ad esempio, io qui andrò subito a fissare la mia palpebra il risultato finale la resa finale sarà migliore e più duratura in caso di matite ehm, che si autofissano state un pochino più tranquilli ma se volete rendere il risultato ancora più intenso andateci sempre con un, un top quindi con un, un ombretto in polvere dello stesso colore e lo andate a sfumare nello stesso modo per oggi è tutto ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto soprattutto che vi sia stato utile e che vi abbia almeno tenuto compagnia ma prima di lasciarvi voglio chiedervi una cosa Qual è la vostra tecnica preferita per utilizzare la matita occhi? E se non ne avete una, perché non la utilizzate tantissimo? Quale di queste tecniche che vi ho fatto vedere vi incuriosisce di più? aspetto numerose nei commenti e non vedo l'ora di leggere ciò che avrete da dirmi. Quindi nel frattempo non mi resta che mandarvi un bacio virtuale e vi aspetto e ci sentiamo presto su WhatsApp. <ride> ci vediamo al prossimo video!